Amici di Youtube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabianBrosi.it Quest'oggi parleremo di Adobe After Effects e vedremo come creare l'effetto neve che cade anche se forse non è periodo questo per parlare di neve ma può, se può far sempre comodo abbiamo solo 3 minuti per parlarne quindi iniziamo subito questo è quello che stiamo per creare, come crearlo? Bene, utilizzeremo le particelle in Adobe After Effects se non sapete cosa sia una particella non vi preoccupate, tra poco vi sarà tutto molto più chiaro, cancello tutto e ricomincio da capo, creo subito un nuovo livello, tinta unita do il colore che preferisco e importantissimo un nome, per esempio neve, ma è totalmente a vostra discrezione, creo il livello e a questo punto devo inserire un effetto sopra questo livello, l'effetto che utilizzerò si trova nel menu simulazione e l'effetto si chiama in particolare cc particle system 2 come modificare questi parametri per ricreare la neve innanzitutto iniziamo con il birth rate vale a dire la quantità di particelle che vengono prodotte al secondo 4 è un numero elevato abbassiamo ad 1 Prima di andare avanti andiamo sicuramente a modificare il tipo di particella che viene prodotto. Sotto particles trovate particle type sono delle linee, noi non vogliamo delle linee, vogliamo magari dei, delle faded, faded sphere, ok? Quindi delle sfere simili a queste, ok? Già è un po' più simile alla neve, anche se ancora non ci siamo per la maggior parte delle proprietà. Andiamo avanti, impostiamo il colore, il colore vogliamo che sia bianca, la neve, perlomeno per quella che vogliamo creare noi, ecco qui. Impostiamo l'opacità, non come fade out, ma per il momento come constant, in maniera tale da dare, da dare più solidità alla nostra, alla nostra neve. Andiamo ad impostare adesso la dimensione delle nostre particelle, vedete, le dimensioni vanno da... Quando nascono che sono di 0.15 a quando muoiono che sono un po' più grandi. Noi vogliamo renderle costanti per quello che vogliamo fare. Lasciamo 0.2 e 0.2 anche al death. Bene, abbiamo una situazione simile a questa, ma ancora siamo lontani. Dobbiamo sistemare ancora due cose. Intanto la, la, la produzione, quindi la posizione do, da dove vengono prodotte queste particelle. Porto il valore dell'asse Y in alto, perché chiaramente la neve viene dal cielo e noi vogliamo farla arrivare da fuori. Schermo, ecco qui. E adesso vediamo cosa accade. Mando in play... Mm già inizia ad essere più che una nevicata, questa è una tempesta. Voglio ammorbidire un po' il tutto. Non vogliamo un evento esplosivo, ma vogliamo un evento direction, quindi che vada dall'alto verso il basso. Eh, ancora diminuisco la forza di gravità, 1 è troppo, la abbasso a 1.0.1, 0, non punto, ,1. 0 ,1 eh, aumento la resistenza la porto ad un valore non troppo elevato, 8.7 va benissimo, aumento anche extra che è un ulteriore elemento che serve per dare un po' più di eh, diciamo, casualità alle nostre particelle e a proposito di casualità è importante dare un valore di random seed differente da 0. Accade un'altra cosa che non ci piace, le particelle spariscono prima ancora di toccare eh, la parte di uscire fuori dal, dal, nostro, dal, no, dal nostro frame. Come risolvere? In alto trovate questa voce, Longevity, espressa in secondi, Vale a dire dopo quanti secondi la particella deve morire. Aumentiamo serenamente a 10 e vediamo ancora una volta che cosa accade. Però è come, se piove, è come se nevicasse da un punto ben preciso del cielo e non in maniera costante. Come fare? Possiamo andare sempre nel pannello Producer ad aumentare il raggio della X in maniera tale che le particelle occupino un raggio orizzontale maggiore. Mandiamo Ma in play. Tre minuti per parlare dell'effetto neve in Adobe After Effects sono questi i mini tutorial firmati FabioAmbrosi.it. Per richiederne uno su misura per voi c'è l'indirizzo di posta elettronica tutorial tutorial.chiocciolafabioambrosi.it. Venite sul sito per altre informazioni www.fabioambrosi.it. Iscrivetevi a questo canale YouTube per altre informazioni e accendete le notifiche per restare aggiornati e mettete un like anche alla pagina Facebook. Cercate Fabio Ambrosi. Al prossimo tutorial ciao